Buon pomeriggio a tutti e benvenuti Bravo. in questo decimo episodio di Gimplotti. Ragazzi. Decimo episodio? È già dieci. <ride> di cosa parliamo oggi? Mi dai un bigliettino? Le io lo vado velocissimo perché so cosa scrivere, eh. Io eh. ci riprovo, ragazzi. Questo ci ho provato qualche episodio fa. Ci provo proprio di... Tenendo tu questo, oggi lo fai tu dai. Il, il mischio mischio? Che il mischio mischio, ragazzi. Oh, non copiare. Non ti ho copiato, già l'ho fatto. Fa, no, no, io, io dico farlo. il numero, solo scelgo io il numero dico il numero 3, perché il 3 è il numero perfetto. Esatto. L'alto la verso basso, da sinistra verso destra? In base a, quando, a come escono i, i pezzetti di carta. Da a sinistra dentro. verso destra, 1 2 3. Allora è stato escluso il mio, quindi il Millennium Bug. Bella, bella, io sarei stato a tema. Io ho riproposto. Il suo che è il Novax E quindi è il mio, ragazzi. Io ci divertiamo stasera. Quindi, rudo di tamburi. Sindrome di. Morgello ah, okay. o Morgellos. Non lo so come si scrive e come dice, ma è il sindrome di Morgellons, insomma, qualcosa. Oh, la sindrome di qualcosa, no. <ride> Io, Io direi è. metallico, metallica. da non confondere con i metallica Metallico Sonda Sonda provata a microchip perché ci ho pensato microchip Quindi microchip Sonda slash microchip Rapimento Ah rapimento Astronave Antioscare. Alieni Io direi malati Filo Filo come si Pozzo? dice come si dice quando tu hai. Fanno tipo dei bozzi, come si dice tipo il bozzo, che tipo. Tipo il morso di zanzara. Come si dice? Eh, il. puntura. Tipo... No, puntura proprio la. Ab... No. il rush rush, rush. Rush. Eh, rush, per me... rush però vale anche come rigonfiamento e simili. Okay. Quindi per Rush fa... mettiamo. Rush, rigonfiamento. Facciamo tutti i sinonimi che si, che si assomigliano. USA, sicuramente gli USA lo dicono, sicuro. Molto bene ragazzi Adesso visto che ha detto che ci siamo Lei le trascriverà qua perché Ho oh, una bella grafia E quindi e... ci e... vediamo tra un secondo Dunque grazie di aver scritto le parole Abbiamo trovato un video breve Purtroppo non siamo riusciti a trovare video più lunghi Quindi sicuramente ci vedremo almeno un altro Ma intanto ci accontentiamo Di questo beh. Il video è Cos'è il morbo di Morgellons? Puntini puntini puntini eh, esatto. Tu le fatto con il puntino interrogativo però Giusto. Cos'è il morbo di Morghella? Non potremmo dire. Grazie. Di, di Girolamo Seghetti. Di sei anni fa. Dai, iniziamo! Ben ritornati a Rebus a questioni di conoscenza. Ci stiamo chiedendo quale scopo possano avere le scie chimiche. Quale scopo possa avere Ma il progetto clandestino di rilasciare indebitamente nei nostri cieli composizioni chimiche... Di cui non c'è dato né sapere né capire quale possa essere l'effetto sulla nostra salute Io so qual è l'effetto della copaina su di te Un enorme alone di mistero mm, Perché le tante so è domande poste e marcia no E ancora oggi una malattia così la definisce Scusate, sono stato lento. Perché la medicina per ora... No, la malattia, la, la, la, la, pensate eh, beh, malattia... è malattia psicofisiatica, psicomatica Vado. La totale origine ad ansie che l'uomo ha dentro di sé. È una patologia molto inquietante. Al momento ci sono alcune pubblicazioni, anche se queste pubblicazioni non danno risposte sull'origine di queste fibre. Eh. Ecco, una delle pubblicazioni di cui si parla sempre di più è quella della dottoressa Steininger, giusto? No. Esatto. La dottoressa Hildegard Steininger eh, lavora negli Stati Uniti, è una patologa. No. È una delle particolariose professioniste nel, nel ramo, delle patologie. Eh, assieme al dottor D'Ausol no. e al dottor Lario, eh, che si sta occupando di Morgelos da un punto di vista innovativo, perché ah. fino ad ora gli altri scienziati, i suoi colleghi, hanno sempre mh, diciamo, trattato l'argomento: analizzare questi elementi che fuoriescono sì. dalle ferite dei malati di Morgelos e ha potuto. Soprattutto... Ricompiamento di persona che questi elementi... questo andava bene oh, no, sì, eh, in natura e non esiste da un punto di vista eh, così parassitario. Eh, in questi casi, in questa malattia dal corpo non fornisce, non fornisce eh, materiale organico, esatto. ma... Delle fibre che hanno una composizione non naturale. Uno, un esempio che possiamo dare è la temperatura. Resistono a temperature altissime, non si bruciano. Sì. Come se dal braccio ci dirisse fuori un filo di nylon. Vai, vai, vai! vai. E... Pensavo che io, io, fosse non filamentoso. Di quella ufologica, però è oggettivo nel senso che ci sono una serie di eh, verificarsi di verificarsi di questa patologia una serie di eh, riscontri oggettivi nella medicina anche se a confrontarsi ci sono ancora le due fazioni degli scettici e eh, di chi invece crede alla malattia ma quello che voglio capire è che relazione esiste tra questa patologia e le scie chimiche torniamo al discorso del, del della microscopicità di questi elementi così, che vengono cosparsi in atmosfera, ovvero sono così microscopici che vengono tranquillamente inalati, respirando. E infatti la Staninger dice che eh, dice tutti noi li respiriamo, li possiamo ingerire attraverso gli alimenti che sono, che ne so, la frutta, la verdura, mm. che sono sotto l'atmosfera. Sì, la noi abbiamo visto che per esempio i gerani che abbiamo analizzato e nei quali anche in quel caso c'erano alte presenze di pari ad alluminio si sono bruciati con uh. la possibilità di rigenerarsi, di crescere in ambienti acidi come l'intestino e i reni e secondo quanto dice afferma la dottoressa Stanning insieme al dottor Casar all'Ario, eh, in pratica queste nanoparticelle sono programmate per riprodursi in ambienti acidi ma sono programmate per andare all'esterno si sostituiscono ai, ai bulbi piliferi quindi al posto ah, dei capelli bulbi, bulbi, bulbi, bulbi. Eh, oh. eh, si, in pratica fuoriescono questi filamenti che si sostituiscono ai no, capelli stessi questo poi è il conclamarsi del morbo di Morgellons è evidente, è probabile posso dire la sì, manifestazione del morbo non di conclamarsi, eh, eh, conclamarsi, eh, conclamarsi. E sto prendendo il tavolo lo sto buttando al tetto che l'organismo rigetta tornando al discorso della puntata precedente no, no, no, e, e quindi si manifesta il morbo di Morgellons personalmente penso che il morbo di Morgellons sia un incidente di percorso non voluto era un figlio di spaccato, di di clandestino e che però non doveva palesarsi e questo è il motivo per cui eh, il morbo di Morgoth viene eh, coperto con eh, il, la scusante della malattia come dicono gli Stati pacca. Uniti, delusional Molto bene ragazzi, io vorrei dire una sola cosa mm -hmm. così ho una domanda da appoggio al nostro amico, amico una palazzo. domanda da porci Sì, la domanda è la seguente mm -hmm. se loro dicono che sono delle nanoparticelle artificiale con eh, la di prodursi visto che non sono biolo biologici ma sono cose artificiali perché gliel'ha fatta la Stark Industries, sono Man. le stesse che usa Iron Man per farsi l'armatura. Sono contento che ne parli perché non è niente, è solo un alloggio per nanoparticelle. Ah. Lui le tiene qua dentro, poi loro escono e creano l'armatura. Ma sì, sì, le nanomacchine. Ma ora è chiarissimo. Ma cioè, non mi hanno preso ispirazione Marvel, secondo te? Iron Man insegna Bene Passiamo al prossimo video così ci permetterà di Chiudere in bellezza Speriamo questi... sì. ah, Io farei un recap della situazione sì. E siamo un punto per te Un punto, un punto, per, punto per, te. per lei E un punto per moi No, due punti. Due punti due per moi, scusami. La voleva truffare. Due punti per Moa. <ride> Ora ci vediamo noi, il prossimo video che abbiamo trovato è un estratto di una puntata di mistero che è andata in onda su Italiano qualche anno fa. Col grande Daniele Bossari. Il problema... Questa eh, è la stessa che mi ricordo io. No, però. il, il problema... problema è che questa puntata io l'ho vista. Eh, ma anch'io. In... Infatti questa puntata... volevamo evitare anche di prenderla in realtà. Però noi vogliamo bere... E quindi sono sicuro che tutte queste parole vengono quasi dette. A me sicuro. Dai, così facciamo un tuffo nel passato, dai, Italia 1. Che... Aspetta, no, Italia 1, ma per favore non ci date uno strike, questo è un voice over. Però non, non ci stricare per romperci il co. Pertanto, non è partito. Era un passo là. <ride> una pasta per te. Il potere di bussare Non risulta in alcun dizionario medico. Il morbo di Morgellons ufficialmente non viene riconosciuto dalla medicina tradizionale. Così quando qualcuno decide di andare in ambulatorio per esporre i propri sintomi, spesso si ritrova a dover affrontare accuse di pazzia. Eppure sentiamo parlare di piaghe diffuse su tutto il corpo, filamenti di sostanze sintetiche, materiali artificiali sotto pelle. Cos'è quindi la sindrome di Morgellos? È una semplice infezione spano. Nanotecnologie umane insidiate... Nanotecnologie! sembra una storia di fantascienza, eppure è un fenomeno vero e sta mandando in crisi i ricercatori di tutto il mondo. La sindrome di Morcellons è stata riconosciuta nel 2002 dalla biologa statunitense Mary Tao, che ne ha coniato il nome sulla base di un morbo descritto nel 1600. Le caratteristiche principali della malattia sono delle lesioni cutanee caratterizzate dalla presenza di filamenti di fibre bianche, rosse e blu, e di granelli neri e bianchi. Le fibre in particolare sembrano non avere origine naturale e possono essere ricondotte a dei materiali artificiali prodotti dall'uomo. Tali fibre infatti non sono hanno portato nessun tipo di similitudine quando confrontate con altre 90.000 sostanze presenti in natura. Le teorie riguardo l'origine della sindrome sono molte. Alcuni ricercatori fanno riferimento alle polveri intelligenti, un pulviscolo costituito da miriadi di microchip. Altri invece hanno avanzato l'ipotesi di una possibile correlazione con le tanto discusse scie chimiche. Altri ancora parlano addirittura di sostanze non direttamente riconducibili all'uomo e al nostro pianeta. Insomma, un morbo alieno. Ma dove stava nel calcio paese le ma... persone ma... da questa sindrome, ma... Dopo mesi di ricerca siamo finalmente riusciti a trovare una persona che dice di essere affetta da questo mondo Bravo. e che è disposta a incontrarci. È stata Ho un momento per, per questa mole. È una pazza emarginata e la sua vita è ampiamente compromessa. Per questo motivo abbiamo deciso di non rivelare dove abita. Sono a casa di Silvia, adesso Se la sto di intervistare, intervistare mi aspetta sul divano perché non vuole apparire. Già, per un problema di normale, salvaguardare anche la sfida. Diciamo. Malissimo, la cosa. è una cosa che pensano sia l'aria, no? innanzitutto, sta bene, sì, a parte il discorso che ho questo problema decisamente molto strano, che mi ha rovinato un po' quello che è la pelle mia, comunque, è, mi questi materiali strani, comunque. filamenti, pallini, ah. colore neri marroni, scusa, sì. scusa, sì. scusa sì. me, non ma è pazienza, quando sono nate, sono cicatrici molto strani, come puoi vedere, questo che, che che sarà per molto per grande, questo processo è stato questo questo, certo. E in tutto il corpo, quindi... Ma anche io avevo questo sì, questo che ho questa... Sì, questa la stessa cosa. Però io mi ingannavo... le mosse va bene, Ti sei allarmata, a chi ti sei rivolta? Se sì, sono fatto ben farci, ho preso, ho guardato la clinica migliore della mia città, e ho preso appuntamento con ah. un una dermatologa lì. E ah. da lì ho cominciato l'iter. dire altre ricerche, hai trovato che c'era altra gente? Diciamo che da sta cosa qui si è aperto un po' un vaso di Pandora perché poi appunto in primis la danno come patologia correlata alle scie chimiche poi dopo qui... le scie chimiche? no Ah, ma che bravo che cosa hai lasciato? Ah, le scie chimiche? Spiegami esattamente come è correlato il discorso delle scie chimiche con la sindrome di Morgellans? Queste scie rilasciano dei materiali, dei fili polimerici, carichi di metalli, virus modificati, cosa sembra capace di legarsi col tuo DNA, col tuo RNA. questo, è comunque. No, perché perché molte volte quando escono questi fili dalla pelle no, eh, io. Sono le medesime sostanze, Penso, quindi si rilasciate dagli altri. io un no. Chiesa, boh, eh me me la non la sono dottore a Con quale sigla è più conosciuto il polivinilcloruro? La cipolla? Certo, oh, perché mi sta eh? di l'ho Se poteva deve analizzare. questo noi usiamo il libro. Dove sono sono queste immagini. queste qua sono immagini ingrandite al microscopio dai 50 ai 200 per di... Non sono un dottore o un fisico, però a livello visivo sono identiche, questo lo posso dire per certo. Perché non mi fai vedere un po' di foto? Insomma. Eh, vuole vedere un po' di foto! Se la bomba questo per le ah, Quello è il ciuffo del, dell'ombellico, dell'ombellino ragazzi, ragazzi, è il ciuffo, ciuffo dell'ombellino. Ah, con le mani e comunque anche no, davanti al no, viso, no, vedendo la no, crema, no. intanto me ne ritrovo tra le mani. No, cioè. Questo è il ciuffo. Silvia, però hai scoperto anche che oltre alle scie chimiche, questa fuoriuscita di filamenti sintetici veniva provocata anche reagiva ad alcune sostanze. Sì, no, l'ho letto e poi l'ho provato. Quindi se sei d'accordo adesso, se te la senti, se hai voglia, possiamo no, no, no, no, no, provare insieme no, no, a verificare questo attacco. Oh, l'ho sentito vediamo. Sì. Sì, si mi ha sperimentato con la soda. la sì. sì, sì, soda reagisce Rolot, con le forme scusate, scusate. È troppo bassa. Si reagisce con la soda. i filamenti sintetici mi fa scuscire qualcosa che normalmente ti accade quando ci sono le scie chimiche. Mm -hmm. sensazione di prurito, un sonacolio. Mm. Quello se lo vado più alla sera, che fanno anche Poi aspettiamo un po'. Cioè cioè ma poi il ma un errore del tavolino... Sentite essendo questi finamenti molto piccoli che convieni... Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, non sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, è sì, sì, sì. Dico, bello, questo bello. è uno, l'abbiamo pieno. Ah sì. pieno Possiamo... Posso Io posso, io potrei prendere questo mezzo e un altro pezzo profilo fare la, la, parte la parte parte. Parte. Ah ecco questo qua lo vedo uno qua. Ah, questo una si una troppo vede, troppo. sì. Ma eh, questa è la prova reggina! No. I ah, no, okay. yeah, am not sure what I am doing. I am not sure what I am doing. This is the one that I am doing. This, this is the one that I am doing. If you are not sure what I am doing, you can't do it. You can't do it. You can't do it. You can't do it. You can't do it. You can't vetrini che usi tu do it. You can't do Ecco questo quindi è quello il filamento si sì, in effetti l'abbiamo visto uscire dalla tua pelle più l'abbiamo estratto con l'unità adesso lo stiamo esaminando per vetrino con un sì, il rischio. E stiamo vedendo che in effetti si tratta di un filamento. Allora. Questo è il campione del filamento. Il campione era un altro problema di Daniele. Eh, non Esatto, quindi questo okay. lo facciamo okay. analizzare adesso in laboratorio per quello che succede subito. grazie a scansione, invece con il microscopio, se sei d'accordo, proviamo a vedere le ferite che hai ancora adesso. Andiamo, mm -hmm. Vediamo. C'è anche Queste sono ferite che risalgono a eh. parecchi mesi fa? Eh, questa qui è la più vecchia, diciamo, questa qui ci <ride> farà un mese, è no? una delle ultime. Sì, mettiamola a fuoco, ok, così si vede perfettamente che si sta creando un altro sì, filamento doppio quindi non è un pelo non possiamo mostrarlo perché sotto pelle dovrebbero scarmificarti per riuscire la posso it, bagnare it, raspiare no, it, no, it, no, it. si fa, fa impressione immaginare che comunque ti stiano ripeto questi qui sono piccoli ma non ce ne sono questi filamenti nascono Non voglio farmi la doccia oggi, non me la lavoro più la doccia. Questo qui è, perché è un anno che ci lavoro comunque. Ma non vedere anche la, la doccia, ti si raggiungo <ride> si sapone. Si vede che abbiamo raccolto tutto il materiale adesso lo faremo analizzare in un laboratorio con degli esperti. E poi se lo vorrai, ti faremo sapere direttamente anche l'esito del Se cosa sue tu dici se lo vorrai. Ma che cazzo possiamo commentare. Ma Daniele, tu sai c***o mi sei fumato? Mare allora il video è finito. Direi che siamo soddisfatti perché sono rimasti solo tre sciottini. Che mi farò tecnicamente io quindi questo Vabbè, facciamo, non non facciamo è tutto. Non facciamo niente perché oggi sono proprio, proprio cosa? Possiamo almeno, io. ah, ok. Avrebbe voluto un sacco di già. Tu sei problemi, là c'è la porta. Tu sei problemi, là c'è la porta. Tu sei problemi, là c'è la, la porta. eh si, per questo allora, sindrome e non devo iniziare Posso allora, hai qualcosa da dire, una cosa piccolissima, Perfetto, così mi faccio uno yeah. Io avevo pensato alla sindrome di Morgellons o Morgellons, quando... non si è capito da quando c'è una a far visita. Il dottore che mi ha fatto la. Ah, la dottoressa! La dottoressa che mi ha fatto il tampone del coronavirus. Che, che salutiamo, Guardatevi il video di quando mi sono fatto il tampone per il coronavirus. E, e sboccherete: yeah. fatto. no, ancora ho fatto solo due punti. Tu Hai qualcosa da dire? Ma cioè non è che è Attro molto certo. chiaro questa cosa. Cioè, non c'è nulla di chiaro. Però comunque è una cosa cioè brutta per chi dice di soffrire di questa cosa. Perché non sanno effettivamente, cioè si sentono dire che è una cosa data alle scie chimiche. E tu. C'è cioè, un medico che ti dice: ah, non lo sappiamo, sono le scie chimiche, e tu che cosa devi pensare? Cioè, che cosa devi pensare? Che non me ne sanno un co. Cioè che è una scusa per mandarti a co. Cioè, cos'altro c'è da dire? Poi, bu, non, non lo so, veramente, non so che pensare non posso Una Nei cosa posso. vorrei dire, visto che lei ha detto questa cosa Io vorrei dire che l'ultima sì. volta che ho contattato un medico in Italia eh, Per dei problemi relativi a mia nonna Ciao. E metterò <ride> un estratto di questa telefonata perché l'ho registrata mi ha chiuso il telefono infatti. Io ne so qualcosa Ma ti ha chiuso il telefono Sì, <ride> sì E allora, praticamente ieri, l'altro giorno, quando è stato ieri mi pare Vedevo mia mamma che dava a mia nonna... Uh, il lexodal, che come lei pensa ben sa è una benzodiazepina ma è un farmaco adatto per, do per dormire questo? Ben non è adatto per dormire questo farmaco serve solamente specialmente per migliorare il tono dell'umore per... eh lo so, è, è un mio amico che fa il medico mi ha detto che questo farmaco dà spefazione quindi... mi ascolti certo, sai so. paugare so. perché non riesco a comprenderle mi deve solamente ascoltare grazie a Dio questo in particolar modo dedica a questo medico di informarsi bene perché non dare il tipo di spefazione ho capito. che, amici, solo, che può preso senza grosse conseguenze del concetto. il tipico farmaco che noi diamo... Veramente la persona anziane preferisce con l'uso di tante compresse Che si Quindi non è questo che ci spiega Mi perdone se inizi... A dormire, Non posso fare altro che dare qualcosa Che potrebbe poi non un ad interferire con tutta la terapia Specialmente per respiratori Buona giornata grazie di averlo sentito Mi scusi io non ho finito ancora Mi perdoni Pronto? Chiude il telefono in faccia mm. Delicatesse, ma anche quando avesse ragione a me non mi faccia parlare, non che mi ha il telefono in faccia dopo due minuti. O almeno ti spieghi il dottore che mi ha chiuso il telefono in faccia, nonostante che io non faccia il medico, aveva un titolo distrutto. suo. Mm. questo è un dato di fatto. Questo grazie ad due lauree. Tre... Un dottorato, tre dottorati e cinque studenti sotto. <ride> sotto. Sono di più di cinque, posso? Vai. Ora allora. Vai. Allora, Vai. vorrei, vorrei iniziare. Mm. Intanto, iniziamo da Daniele Bossari Daniele Bossari è una persona che Non riesco a sostenerti lo sguardo te Televisivamente, io ho sempre seguito Da programmi come Campioni Alla Rai, da Daniele Bossari Come vorrei bossare E faceva mistero, io seguivo mistero Principalmente per lui e per Adam Kadmon so. Ma non perché... No, lo so, lo so, anche che Capiamoci, tutto. non perché io credessi a quello che... Ma no, mi diceva no, no, in modo in loro io esponevano le situazioni tipo il nano armato di ascia questa creatura terrificante è un ognomo armato di ascia un anzi un scusate, l'ognomo armato di, di ascia a me piaceva, a me piaceva vederlo sì. sempre perché poi facciamo vedere quei video in bassissima qualità fatti tipo con i primi tv fonini della 3 eh. detto questo, <ride> ora io dico porco di quel cane della miseria ladra bip bip bip Ora io dico, stai facendo un video sulla sindrome di Morgellons, Morgellons, Morgellons, Morgellons chiamalo come co ti pare! E la ragazza gli ha chiesto l'anonimato Perché non gli copri la faccia tutto il tempo? Posso fare una cosa per fare figo? Adesso attivo l'anonimato Ma all'anonimato... All all non gli è riuscito eh, si è fatto adesso, facendo così c'è cioè... no Non gli è riuscito l'attivazione dell'anonimato Neanche <ride> a me funziona l'anonimato che abbiamo scoperto perché mi hai detto all'epoca Mi <ride> all si era l'auto in <ride> dito a venire bossare Come mi la era l'auto dito Si vede che Thanos non c'era Anonimato ora Lo stacchi Anonimato Grazie Per favore Grazie <ride> Dicevo mm. ha chiesto l'anonimato? Voi gli avete coperto la faccia solo nei primi piani Avete fatto vedere l'occhio e il naso mm. Per far vedere i buchi Adesso un naso E fin qui Vabbè. Mi può stare bene Ma quando si vedeva di profilo Porco di quel cane mm. Perché non c'era la censura? Perché non c'era il censurino sul volto? E si vedeva. Numero due. Quando una persona chiede l'anonimato, lo chiede la per non farsi di... riconoscere. Anche la, la voce. voce non era nemmeno modificata. A parte Beh. la voce che ancora ancora dice, vabbè una voce. Attivi la voce e la censura della voce. E questo va. Ok, parliamo. Dicevo, a parte la censura della voce, okay. c'è un altro problema. I tatuaggi. Se tu mi censuri il voto, ma non mi censuri i tatuaggi, è normale che la gente può riconoscermi. Vabbè. Cioè, difficilmente le persone hanno lo stesso tatuaggio sullo stesso punto. Ah, a Nello stesso comunque, stile, è. a dir poco sì. impossibile. Sì, infatti i tatuaggi sono dei... Con i sessi colori. Cioè, Potrebbe capitare non capitano, certo. se tu hai un tatuaggio sul... No, c'è no, gente che ha un tatuaggio no. simile al mio, perché tu sai che tatuaggio Sì, certo. Mai, non ho mai visto in quella posizione. Però voglio dire, può caditare che ci sia un tipo di tatuaggio perché c'è una moda tipo quelli che si facevano sul fondoschiena, sì. cioè proprio sopra, sì. no, che è un tribale. E solitamente, o ha, o ha, ha, e solitamente era molto simile. Quindi, sì. vabbè, vabbè, ma stiamo parlando di un tatuaggio sul braccio e tu non me lo cosi. Cioè, lo sanno quelli che fanno i film amatoriali su porn. Ma porco di quel cane! Una censura che la volete mettere? E poi io mi spero, spero, perché spero, perché a questo punto io so spero, ma non so cos'altro. Che il nome non sia quello che il nome non sia Silvia, perché se si chiama Silvia... Siete presi... E qua, ci vuole, siete dei ritardati. Ma posso dire una cosa? No, perché loro ci bastano se noi mettiamo i loro video e poi loro non censurano i volti. È una parola semplice. Cosa? Yahoo! Ma Yahoo! sta... Un mitra, tutte messe in... Tutti a terra, e poi cosa ci fai? No, cosa ci fai? Con i cadaveri? Ne è caduta la Le bollare. saponette! Ah, mi sembrava Io. che ci facevo la zuppa di miso. Quella dopo. Con quelle che ti nevano. Ok. Detto questo, volevo parlare delle cose che loro tirano fuori. Io volevo parlare prima delle ferite, che tu parla delle cose che tirano fuori. Dimmi delle ferite. A me sembra un bruciatore di sigarette. o bruciatore di sigaretta o morsi di animali grattati. Come, Come quelle ce le avevi tu? Sì. Perché a me ha fatto lo stesso I denti Sono i denti A parte questo Devo dire I filamenti che loro dicono Elastici, plastici Io ho tempo per fa Per gioco plastici? Sì Tempo fa Lei se lo ricorda Ho tirato un pelo di barba Che sì. era leggermente piatto Scuro Te lo ricordi? E sembrava plasticoso E avevi il tuo microscopio? No purtroppo no Quindi l'ho tirato con la pinzetta E l'ho guardato, Ho detto Ma che Ma non è che mi sono detto hanno rapito gli alieni, le scie chimiche In, in, anno, in anno, No, Un pelo, cresciuto male, cresciuto a c***o Sì, però no, dicono che sono anche di colori Differenti Ma anch'io ho eh, la barba blu, di due colori diversi. Ma anch'io ho la barba rossiccia ma sono anch'io ho la barba rossiccia che no, c'entra? Sì, eh, eh, scusami, tu non hai la barba, non puoi saperlo No, no ma lo so perché ce l'ho io Giusto no, <ride> Anch'io ho la mezza la barba la rossiccia quindi voglio dire, cioè, loro si basano sul nulla, Vabbè, ma sul assurdo. nulla, io vorrei, io vor... scusami, io vorrei dire una cosa sul, sulle, sulle ricerche, perché, loro di... perché nel video precedente hanno detto che molti pers molte persone, molti ricercatori, ricercatori, molti non se ne interessano e molto... in, in pochi hanno fatto ricerche, il problema è che le persone non capiscono che i fondi per le ricerche non vengono regalati. Tu devi fare un una modulo, richiesta. una richiesta, scrivendo pagine, pagine, pagine di documenti, work plan, eh, work plan budget. Tu non puoi fare una, proporre, ricerca, quindi prendere dei soldi pubblici, Alloggia domani, per delle procedure di sigarette e dei peli astratti. Anche perché se tu le colleghi alle scie chimiche... Daniele Bossari, che droga ti sei fatto prima di fare questa intervista? Vabbè, ma lui MDMA. era po' scettico ah, perché gli deva domande, cioè la parte sì, di Sì, Sì, ok, ma se eccetera, tu sei scettico, gli fai domande e tutto il resto, ma fai un video del genere in cui negli oscuri manco la faccia, porto di quel cane. Manco colpa sua a una persona che sia. ha chiesto. Ma che credo sia colpa di. No, no, la revisione <ride> del video per dire: la faccia Mi vanno faccia bene noi. queste inquadrature, mi vanno bene questi primi piani. Per me, di... infatti, per lui Penso, magari altiamo. Ma capito, ma sti caccia. Dai addossare, se ci stai seguendo per qualche strano motivo. Sei invitato a fare una gimplotti con noi sono anche da remoto speciale Anche da remoto Noi saremo felici io sono un tuo fan da tempo Perfetto io vorrei mm. di chiudere qua Sì per favore Perché sennò cerco di indirizzare no, hai qualcosa eh, se da se dire no, io... ma solo tu Ma solo tu eh No no no, no, no più nulla da dire anch'io, Perfetto è Ci vediamo con i prossimi è episodi ah. Chissà quale altra teoria del complotto facciamo Chiudiamo subito ciao No vediamo il bossare ti aspetto